Allora, torniamo a noi sulle nostre cose un po' meno di scala mondiale, ma purtroppo la triennale va finita prima di partire per la magistrale. Ehm, allora, eh, nell'oretta che ci rimane vi racconto l'ultimo argomento che ci è rimasto in sospeso sui grafi, no? la settimana scorsa ho detto lo rimandiamo per iniziare il tema delle simulazioni, ehm, che è quello dei cicli. Eh, noi sappiamo già cos'è un ciclo abbiamo definito, appena abbiamo parlato di grafo cioè essenzialmente un cammino chiuso no? eh, un cammino in cui il primo vertice e l'ultimo vertice sono coincidenti quindi non ci sarebbe nulla di particolare riguardo ai cicli in più rispetto ai cammini tranne il fatto che ci sono alcuni cicli che possono essere interessanti perché hanno certe proprietà ad esempio cicli che usino eh, tutti o che tocchino tutti i vertici di un grafo e di solito parliamo di cicli semplici quindi tocchiamo tutti i vertici del grafo una sola volta quindi non passando due volte dallo stesso punto e questo, questi prendono il nome di cicli hamiltoniani no? un ciclo, qui ci sono alcuni esempi di cicli hamiltoniani su grafi eh, completi di piccola dimensione allora su, su un grafo completo non è un grosso problema trovare un ciclo Hamiltoniana perché io da ogni vertice posso andare quando voglio ogni altro vertice no? e quindi qualunque sequenza di vertici di fatto è, ehm, aspetta, non, sono non, non sono tutti completi questi grafi, alcuni no eh, su un grafo completo non sarebbe no, un problema creare un ciclo Hamiltoniano perché se io da ogni punto posso andare in ogni altro punto qualunque ordine scelga per i vertici di fatto sono collegati il problema, eh, il problema di trovare i vintoniani. si trova in due casi, o quando il grafo non è completamente connesso e quindi mancano dei collegamenti, quindi devo usare quelli che ho in modo oculato, oppure anche quando il grafo fosse completamente connesso, se il grafo fosse pesato. Allora a questo punto è vero che l'arco esiste, ma scegliere un arco piuttosto che un altro eh, può darmi un peso totale diverso. Um, a volte si parla anche di cammino miltoniano, cioè un ciclo aperto, un ciclo in cui non torno al punto di partenza. È meno interessante perché spesso il problema del ciclo miltoniano è un problema cosiddetto anche del commesso viaggiatore, cioè devo toccare un certo insieme di, di destinazioni e poi ovviamente devo tornare al punto di partenza per poter diciamo così, ricaricare la merce che ho scaricato durante il giorno. Un altro tipo di ciclo particolare è un ciclo euleriano, il duale del, dell'hamiltoniano, in cui si richiede di attraversare tutti gli archi di un grafo o di un multigrafo. Um, ovviamente se, uso, se devo passare tutti gli archi sarà abbastanza normale che dallo stesso vertice si, ci debba ripassare più volte perché eh, ovviamente siamo un vertice con, con quattro archi, la prima volta entro dal primo, esco dal secondo, e poi per usare gli altri due archi, il terzo e il quarto, dovrò ripassare da quel vertice lì. Quindi il cammino sicuramente non sarà un cammino semplice, il ciclo quindi non sarà anch'esso un ciclo semplice, eh, però devo coprire es essenzialmente tutti i vertici. E questo se vogliamo, il problema del ciclo aglomeriano, è stato il primo problema storicamente sui grafi, perché è, da, è quello da cui diciamo così, è nata, è stata diciamo così, formulata la teoria dei grafi, eh, parlando dei ponti di questa città, Könnenberg, in cui si diceva voglio fare una passeggiata in cui passo da tutti i ponti della città, e erano sette se non sbaglio, eh, una sola volta per ciascuno, il che equivale a chiedersi se esiste un cammino euleriano, meglio ancora se fosse un ciclo euleriano, il problema non, non lo richiedeva all'inizio, di tornare al punto di partenza, su questo tipo di grafo dove praticamente i vertici, in questo caso, erano le parti di terraferma, quindi le due isole centrali e le due sponde del fiume, 1, 2, 3, 4, e gli archi rappresentavano i ponti da attraversare. Okay? Allora, la cosa carina, vabbè, poi ci sono ovviamente le varianti sul problema, sul grafo pesato o sul grafo non pesato. Se il grafo non è pesato, diciamo che il problema si tratta essenzialmente di trovare se esiste un ciclo, Euleriano o Hamiltoniano, all'interno del grafo. Se esiste, eh, per definizione sono tutti uguali, se non ho i pesi, perché visto che il ciclo Hamiltoniano tocca tutti i vertici, la lunghezza sarà esattamente uguale al numero di vertici. Quindi se il grafo non è pesato, i cicli Hamiltoniani, se esistono, sono tutti equivalenti tra di loro. Perché non ho un modo di preferirne uno rispetto all'altro, non avendo dei pesi. Invece, se avessi un grafo pesato, eh, è importante che esista, ma è importante anche che scelga quello di peso minimo, eh, solitamente. Um, a volte, o meglio, spesso devo dire: su un grafo pesato, il grafo tende a essere, quando dobbiamo ricercare dei, grafi, eh, dei cammini hamiltoniani, su grafi pesati, spesso il grafo tende a essere molto denso, no? per la natura del problema, Ci sono problemi di trasporto, quindi io in realtà da una città posso andare in qualunque altra città, anche, anche se allungasse il viaggio, anche se, cioè non ho nulla che me lo impedisca, magari non è una città che devo, tra virgolette, toccare, però è comunque un percorso che posso fare, eh, ovviamente magari quel percorso mi porta fuori strada, quindi costa di più quindi ten tendenzialmente quando io ho un grafo pesato molto spesso mi trovo un grafo che ha una forte densità un numero molto elevato di connessioni il che ovviamente mi complica eh, mi semplifica il fatto di trovare almeno un cammino trovo una strada, sì di strada te ne trovo tante perché di archi ne ho bizzeffe, quindi riesco facilmente ad andare nei vertici che voglio eh, riesco a evitare di trovarmi in un vertice da cui non riesco più a uscire perché tutti i suoi adiacenti sono già stati visitati se ho tanti archi probabilmente andrò in un posto più lontano e poi riparto però, avendo molti archi, eh, ovviamente il numero di possibilità da esplorare è anche molto ampio. Ehm, allora, la, la sorpresa che eh, salta fuori è che i due problemi che sembrano simili, toccare tutti gli archi, toccare tutti i vertici, dal punto di vista algoritmico sono totalmente diversi. No? Allora, partiamo dai cicli euleriani, cioè toccare tutti gli archi. C'è un algoritmo. Semplicissimo, che ci permette di trovare un grafo euleriano se esiste e, eh, e dirci, invece nel caso in cui non esista, dircelo molto eh, semplicemente. C'è una condizione sufficiente eh, per l'eulerianità, diciamo così, del grafo oppure no. L'idea qual è di questo algoritmo? Quindi l'obiettivo è, parto da un punto e voglio toccare tutti i vertici, tutti gli, attraversare tutti gli archi del grafo cercando di tornare al punto di partenza. Allora, questo mi dice, ehm, c'è una condizione, scusami ma non l'avevo scritta qua nell'esame, me ne sono accorto adesso. Uh, questo algoritmo funziona se il, numero, il grado di tutti i vertici è uguale a 2, eh, scusate, è il numero pari, quindi 2, 4, 6, 8. Quindi facciamo l'ipotesi di avere tutti i vertici con grado pari. Allora in questo caso si usa questo algoritmo, tra un attimo vediamo che in realtà diventa non solamente una condizione facilitante, ma una condizione necessaria. Uh, si usa questo algoritmo si dice prendi un qualunque vertice di partenza il tuo punto di partenza e vai vai dove vuoi segui una serie di archi che partono da quel vertice a piacere ovviamente non, non passando mai due volte da, dallo stesso arco quindi esplorando ogni volta archi nuovi quindi vado in altri vertici uh, cosa può capitare? Beh, che io giro, giro e mi trovo su, su altri vertici futuri. Eh, posso sempre continuare? Sì, posso sempre continuare perché ogni volta che io entro in un vertice, abbiamo detto che l'ipotesi è che il grado dei vertici fosse sempre pari. Quindi supponiamo il numero più piccolo, due vertici, due archi. Quindi vuol dire che se io sono entrato in un vertice da un arco, lui ne aveva due, e quindi di sicuro ce n'è ancora uno libero da cui posso uscire. Cioè non rischio di rimanere bloccato in un vertice da cui non riesco più a uscire. E quando passo da un vertice consumo due archi. Quindi se inizialmente avevo un numero di archi pari, e io entro ed esco e ne consumo due, il numero di archi disponibili è ancora pari. E quindi questo ragionamento lo si può ripetere. Quindi praticamente io posso sempre... Viaggiare su questo grafo e sono sicuro di non rimanere mai bloccato, con un'eccezione: c'è un punto in cui potrei rimanere bloccato, che è il vertice di partenza, perché di quel vertice ho consumato un arco, lui ne aveva un numero pari perché aveva il grado pari, supponiamo che ne avesse due, vuol dire che rimane un arco solo. Io, se entrassi da quell'arco di nuovo nel vertice di partenza, non potrei più uscire poi lo vediamo nei disegni. Allora, questo mi dice che se io ho un grafo i cui gradi dei vertici sono tutti pari, partendo da un vertice qualunque e viaggiando a caso, non, evitando ovviamente di, passare, di riusare archi già usati, prima o poi mi, mi, mi ritrovo al punto di partenza. Non è detto che abbia toccato tutti gli, gli archi però. Ho fatto un ciclo chiuso, in cui ho usato una sola volta degli archi, non, non è detto che li abbia usati tutti, tutti quelli che ci sono nel grafo. E allora, dato, però ho già trovato un ciclo, allora quello che faccio è se, poiché sono tornato ho fatto un ciclo, e sto dicendo ma il ciclo non è detto che tocchi tutti gli archi, allora devo trovare almeno un arco che non ho toccato. Scelgo un vertice di questo ciclo che contenga almeno un arco che non è stato toccato e riparto da lì a fare un secondo ciclo. Vale ovviamente, immaginiamo di cancellare dal, dal grafo tutti gli archi che avevo già usato e quindi vale esattamente lo stesso discorso di prima. Quindi partirò da un vertice qualunque che ha almeno un arco libero e lì farò un altro giro che usa degli archi nuovi e torno ovviamente di, nel punto di partenza, nel vertice di partenza. Quindi in questo modo ho due cicli il primo l'ho trovato il mio vertice di partenza il secondo l'ho trovato a partire da uno dei vertici che avevo toccato ma di cui non avevo esaurito tutti gli archi e quindi ho due, archi, due cicli tangenti in certo senso allora io semplicemente faccio un'operazione di slegarli no? se anziché faccio un ciclo in un punto, l'ho finito, poi rifaccio un ciclo dall'altra parte formando un 8 io li separo e li, e li considero come un ciclo unico. Mm? E quindi ho sono passato ad avere un ciclo che tocca un certo numero di archi. Caso A li ha toccati tutti, allora ho finito, ho trovato il ciclo euriano. Caso B non li ha toccati tutti, allora ce n'è almeno uno da cui posso partire e ripetere l'operazione. Mm? Um, questo è un esempio di applicazione. Pensiamo di avere questo grafo qua e partire da un vertice di partenza. Allora, eh, posso avere un vertice di partenza E, ad esempio. Allora, io parto, vado a caso, potrei partire in qualunque direzione, sono andato in G, G va in H, H va in J, no, da H potrei fare varie scelte tranne quella che torna in G ovviamente, vado invece in J e in J sono obbligato a tornare in E. Sono andato avanti un po' e a un certo punto mi sono trovato in E. Quando mi sono trovato nello stesso vertice di partenza mi fermo. Ho costruito un primo ciclo che comprende quattro archi. Poi su questo ciclo scelgo un vertice che abbia almeno un arco libero. In questo caso è stato scelto... Il vertice H, e dico, partiamo da H, da H vado C, da C vado D, da D torno ad H. Allora queste scelte sono scelte stupide. Tu no? dici, ma sì, ma potevi già che c'eri passare da A e B, ma non mi interessa. Ok? Eh, tanto l'algoritmo funziona comunque, se non ho dei pesi che mi guidino sul fatto che un arco sia preferibile dell'altro, ma tanto li devo prendere tutti gli archi, quindi non c'è problema. Prima o poi dovrò prendere tutti gli archi, non importa in che ordine. Quindi io, vedete che io ho due, avevo creato un ciclo che iniziava e finiva in E e un ciclo che inizia e finisce in H. Ecco, io adesso posso di fatto innestare presso il ciclo che inizia e finisce in E, che era questo qua, e g h E-G-H-J-E, e al posto di H, poiché ho fatto un altro ciclo che parte da H, lo innesto, quindi come se aprissi questa sequenza, e dove c'era H, gli infilo la descrizione del ciclo piccolo, Hcdh, HD, anzi, dch. Quindi il ciclo di partenza, che era Egj, su questo innesto il ciclo Hdch, e ottengo un nuovo ciclo più lungo, EG. Hdchje, quindi visto così è un ciclo unico che fa così, Eghdchje, è un ciclo non semplice, passo due volte dallo stesso vertice, ma sono obbligato a farlo. E a questo punto ripeto, ripeto partendo magari da D, allora, da D potrei andare verso B o verso E, ad esempio faccio B, se faccio B sono obbligato ad andare in A, da A sono obbligato ad andare in C, da C sono obbligato ad andare in E, e da E ad esempio posso tornare in D, oppure andare in F, oppure andare in E. Supponiamo di tornare in D, ottenendo questo secondo cammino, che congiungo al precedente, iniettandolo, quindi questo è un cammino che inizia e finisce in D, e quindi lo inietterò al posto di D. Quindi quest'altro cammino lo apro in D, e GH poi ci copio, uff, ci copio tutto questo sotto, D, B, A, C e D, e poi ricomincerà con C, H, J, E, che è questa cosa qui. E ripeto, ah, scusate, prima c'è la figura di destra, poi ripeto, questa volta partendo, devo, posso partire o da E o da H, perché devo partire da un vertice, che appartenga già alla parte di ciclo che ho trovato, e che eh, quindi non, non F e non I, e che ovviamente abbia ancora degli archi liberi, quindi sono solamente E ed H in questa situazione, quindi posso fare H, I, E, F, H, oppure la stessa cosa partendo da E, oppure a questo punto rimane obbligato, no? e quindi completo questo ciclo euleriano. Allora, ho colorato tutti gli archi, ma non è importante che li abbia colorati, il fatto che esista un percorso no, attraverso cui si possano eh, toccare tutti senza mai no, sollevare la penna dal foglio, si diceva una volta. Quindi, questa è un'operazione semplice da fare, tra l'altro, se notate, ogni arco viene usato una volta sola, viene considerato una volta sola. Quindi la complessità di questa cosa, preso un po' a spanne, è lineare nel numero di archi. Non ne ho mai prendo, provo, lo riprovo, lo tolgo, no. Nel cercare, abbiamo detto, sono, eh, vado alla cieca nel cercare un cammino, tanto poi o, o continuo ad andare avanti, bene bene, perché sto mangiando archi nuovi, oppure mi trovo al punto di partenza. E allora da lì riparto di nuovo da un altro punto a caso. Quindi ha un algoritmo che ha complessità... Lineare nel numero di archi, che tende a essere quadratica nel numero di vertici, ovviamente, ma sempre con complessità polinomiale. Quindi un algoritmo molto eh, semplice da implementare. Se, qui sì, ero convinto di avere una slide, ma direi che... Ah, è qua, è questa, scusate. Non ho, era scritto qua. Eh, questo funziona che, ed è una condizione necessaria e sufficiente se tutti i vertici hanno grado pari. Se c'è qualche vertice con grado dispari, anche solo un vertice con grado dispari, e questo era il caso di questa città in cui c'era questo vertice che aveva un grado pari a 3, quest'altro che aveva un grado pari a 3, quest'altro che aveva un grado pari a 3, questo che aveva un grado pari a 5, quindi la massima sfiga, erano tutti dispari, ovviamente qui non funzionerà mai quell'algoritmo. E me ne accorgo perché se provo ad applicarlo, parto da qui. Penso, Vado in alto, vado in basso, vado qui e torno al punto di partenza. Va bene. Quindi questi primi quattro archi, se li ricordiamo, uno, due, tre, quattro, li ho usati. A questo punto l'algoritmo direbbe, parti da un altro punto, parto da qui, ad esempio, perché ho ancora gli archi liberi. E quindi da qui cosa potrei fare? Potrei andare qui, e poi sotto, ma non riesco più ad andare avanti, sono rimasto bloccato qua sotto perché questi due archi sono già usati e non riesco più a proseguire per poter prendere l'altro arco che mi mancava. Quindi se ho degli archi, dei vertici di grado dispari, non è detto che riesca a ritornare al punto di partenza e quindi puoi completare il ciclo. Quello che può capitare è che se mi interessano dei percorsi aperti, quindi non sono obbligato a tornare al punto di partenza iniziale, potrei avere un grafo in cui ci siano al massimo due vertici con peso dispari, con grado dispari, col di partenza e quello di arrivo, di cui uso solo un arco, uno o il un numero dispari. Tutti gli altri devono avere eh, grado pari, se vogliamo trovare questi cicli. Quindi questo è il teorema di Eulero essenzialmente, eh, dimostrato a suo tempo, che è quello che ci abilita essenzialmente un algoritmo molto semplice come questo. Eh, se invece consideriamo, quindi è un problema che quasi non si pone, no? o il grafo è euleriano e quindi ha tutti, tutti i gradi pari, o non è euleriano e quindi lo trovo in un tempo lineare, questo cammino, oppure il grafo non è euleriano perché ha dei vertici di grado dispari e quindi non si può trovare, punto, è inutile cercarlo. Con un conteggio di gradi, quindi facilissimo. Allora uno dice, vabbè, allora anche per l'altro problema dei cicli hamiltoniani magari c'è un trucco di questo genere. No. Il problema dei cicli hamiltoniani è quello di identificare, quindi, se esiste almeno un ciclo che tocca tutti i vertici. Questa è una formulazione. La formazione più semplice, che è una formazione diciamo, geografica del problema dei cicli Hamiltoniani, è dato un insieme di punti, ipotizzando che siano tutti collegati a tutti. Quindi ci immaginiamo un grafo completo in cui i cui vertici siano quei punti, creare un cammino di lunghezza minima che li tocchi tutti. Ho detto lunghezza, non peso, perché molto spesso questi problemi sono mappati su coordinate geografiche o, diciamo così, coordinate cartesiane reali. Quindi quello che conta è veramente la, la lunghezza dei segmenti, le distanze di questi punti. Questi punti hanno... ogni arco avrà un peso che è dato dalla distanza euclidea tra i due punti che corrispondono ai due vertici corrispondenti. Allora, quando possiamo... Fare l'ipotesi no? che il problema del ciclo Hamiltoniano sia un problema diciamo euclideo in cui gli ai pesi siano corrispondenti alla distanza, possiamo usare degli algoritmi semplificati di fatto che usino la disuguaglianza triangolare, cioè se io ho tre punti ABC, il percorso diretto da AC è sempre più breve che non fare AB e BC, se queste sono distanze in uno spazio euclideo. Se invece fossero pesi arbitrari, non è detto. Quindi ci sono algoritmi che funzionano solamente sotto l'ipotesi che i pesi soddisfino, vabbè, vabbè, o che siano effettive coordinate, oppure quantomeno soddisfino le, la disuguaglianza triangolare cioè il peso di qualunque arco è minore della somma di due pesi degli archi che fanno ponte, ABC allora alcuni algoritmi funzionano solamente in questa ipotesi altri invece funzionano in ipotesi più generale e ovviamente saranno più complessi ma nessuno di questi nessuno ha ancora trovato al mondo una soluzione efficiente cioè una soluzione che abbia complessità polinomiale per questo problema anche semplificandolo No, nel caso, nel caso eh, Euclideo. È uno dei problemi principali, no? che sono, sono 4-5 problemi cardine dell'informatica teorica, che sono tra l'altro tutti riconducibili l'uno all'altro, che sono quelli che mettono a barriera la complessità, di cui non c'è scritto che il problema non ha nessuna soluzione efficiente, che non si può risolvere in modo efficiente, c'è scritto che non si conosce, nessuna soluzione efficiente, ma non si è neanche stati capaci finora a dimostrare che non esistono soluzioni efficienti. Cioè un lower bound a questa complessità non c'è. Semplicemente finora, negli ultimi 50 anni di informatica, nessuno è riuscito a trovare una soluzione che non fosse esponenziale come complessità, ma nessuno è riuscito a dimostrare che non esiste una soluzione polinomiale. C'è tutta una grande fascia di problemi che si trova in questa, in questa fascia, in questa, eh, in questa situazione, di cui non si conoscono soluzioni polinomiali ma non si è dimostrato mai che non possono esistere. Questo è se vogliamo, forse il problema principale dell'informatica dell teorica, dimostrare, in, in soldoni si chiama P uguale NP, punto di domanda, cioè l'insieme dei eh, dei problemi che sono risolubili con una complessità polinomiale è uguale all'insieme dei problemi che sono risolubili con delle complessità anche non polinomiali, quindi esponenziali nessuno sa se questi due insiemi sono diversi o no sembra che ci siano dei problemi inattaccabili ma nessuno ancora ha ancora dimostrato che debba essere così e questo però a noi eh, crea di fatto eh, la la adesso scusate qui la, la slide è un po' partita, eh, ci crea un problema metodologico perché quando dovessimo veramente risolvere questo problema sappiamo già che andiamo di fronte a una complessità algoritmica molto forte mm? e quindi la soluzione tipica è vado giù ricorsivamente sapendo che ho una complessità che è esponenziale o fattoriale o giù di lì, e già abbiamo visto no, all'inizio della ricorsione che cosa vuol dire, eh, quali sono le conseguenze sul tempo di elaborazione. E infatti sono nate poi una serie di eh, algoritmi approssimati per cercare di risolvere o quantomeno di approssimare eh, la soluzione conoscendo qualcosa in più del problema. Quindi in questa pagina qua, di cui ho messo il link, che è documentazione... all'interno della eh, cioè, classe del package interfaccia, c'è un'interfaccia che si chiama Hamiltonian Cycle Algorithm, che ha una serie di implementazioni possibili. Implementazioni eh, le quali vabbè, usano ovviamente algoritmi diversi, sono applicabili o preferibili in casi diversi. Ad esempio... Ci sono eh, tre classi che ti danno una soluzione approssimata. Dicono, guarda, io il cammino migliore, cioè quello di peso minimo, non lo so trovare. Però ti garantisco, in un tempo accettabile, di trovare una soluzione decente. Ad esempio, questo qua dice, Tu Metric dice Uh, è una tua approximation, approximation algorithm che il cammino che mi fornisce non è quello minimo ma mi garantisce che non sia più lungo del doppio di quello minimo quindi se il cammino minimo veramente fosse di 100 km lui me ne trova uno che è minore di 200 però me lo trova quindi è meglio che niente se vogliamo Eh no? uh, questo lo fa purché gli archi soddisfino la disuguaglianza triangolare perché altrimenti potrebbe esserci un arco che lui non usa e invece cambia radicalmente il peso ma me lo fa fare in una complessità che è meno di v al cubo di quadro log v quindi un algoritmo tutto sommato poco più che quadratico mi dà un risultato poco più che il doppio può essere un punto di partenza oppure L'altro è questo qua, dei tre mezzi. No? Questo qui fa un pochino meglio perché dice è un'approssimazione a tre mezzi. Quindi non è il doppio, ma è una, uno, un 50% in più. Quindi se la, il vero minimo fosse 100 km, lui mi fornisce una soluzione che è minore di 150. Meglio lo pago ovviamente con una complessità maggiore. V cubo per E, dove E potrebbe essere V quadro, quindi siamo intorno via la quinta come complessità, no? però abbiamo un 50% di guadagno potenziale sulla bontà del cammino che calcolo. Mm? Ovviamente eh, l'ipotesi, bisogna sempre fare attenzione quando ci sono queste cose, all'ipotesi che la giangolianza triangolare sia soddisfatta e che ci siano i pesi tutti positivi, non negativi. E in più il grafo deve essere pesato, ovviamente non orientato quindi il costo per andare, e il costo per tornare deve essere uguale e completo. Cioè devono essere tutti gli archi possibili. Cosa che invece è un vincolo hm, che non sempre è facile soddisfare. Cioè se io volo con l'elicottero sì, ma se volo con l'auto non è detto che da qualunque città si possa arrivare direttamente a qualunque altra città. Hm. Oppure se sì sappiamo che in realtà parlo dei passaggi intermedi che non conto e non faccio vedere l'algoritmo. Questa completezza qua è quello che un pochino c'è da pagare per poter applicare questo algoritmo. Un altro, tu Opticolistic, invece, eh, dov'è? Questo qui. Dice, io ti do una soluzione. Non ti dico quanto può essere peggiore, ti do una soluzione. Uh, lui che co cosa fa? Il tuo opt essenzialmente lui prima si costruisce un cammino qualunque e poi prova a scambiare tra di loro due città. Scambio a due a due. E vado a vedere, se questo scambio è vantaggioso lo tengo, se no lo dimentico. E itero finché riesco a fare scambi vantaggiosi. Mm? Eh, prova, prova a fare tutte le possibili scambi di due città tra l'arco II più 1 e JJ più 1, dice vabbè, allora quando arrivo a questa città anziché andare nell'I più 1 vado nella J più 1 e dalla J anziché andare a J più 1 vado alla più 1, li scambio, quindi incrocio il percorso e magari l'arco, sto sostituendo la coppia di archi I più 1, JJ più 1, che hanno dei pesi, con la coppia di archi IJ più 1, JI più 1 che hanno altri pesi, perché sono gli archi messi così a x, li ho visualizzati così dritti e così a x, ma in realtà chissà come sono messi. Se la somma dei pesi dei due archi che sostituisco è minore della somma dei pesi dei due archi che ho sostituito, conviene fare questo scambio. E va avanti così. Ovviamente si fermerà a un certo punto in cui eh, non riesce a fare ulteriori miglioramenti usando questa tecnica del doppio scambio, e eh, si ferma. Quanto è buona la soluzione che mi restituisce quando si ferma, nessuno lo sa, nessuno può saperlo. Sicuramente non è peggiore della, della soluzione di partenza, ma eh, anche questo direi che a occhio e croce richiede che il grafo sia completo, anche se non riesco a vedere dove è scritto. No, non c'è scritto però per poter fare il suo scambio a due deve avere tutti gli archi possibili e immaginabili da scambiare. E questi sono esempi di algoritmi con tempo di esecuzione ragionevole e eh, approssimati. Oppure c'è quest'altro che dice ah, questa è una, ti dà una soluzione completa. Palmer, cosa mi dice questo? Mi dice eh, ah, può calcolare la ciclo miltoniana nei grafi che soddisfino la condizione di Or questo qua non l'abbiamo mai conosciuto prima, che ora ha dato una condizione sufficiente affinché il grafo possa essere animoliano, praticamente dicendo che eh, un grafo in cui ci siano un numero sufficiente di archi, cioè che sia abbastanza denso, per forza dovrà contenere un ciclo hamiltoniano. quindi mi dà una numero, una, un um, lower bound sulla densità in qualche modo del grafo quindi somma, vabbè, poi qui si definisce la, la, la proprietà, quindi sui grafi che hanno questa proprietà qui, e poi bisogna capire se nel nostro problema c'è questa proprietà o no, perché non è che ce la possiamo inventare, eh, allora mi ritorna un ciclo Hamiltoniano, cioè non un'approssimazione, proprio lui, quindi tutti i vertici, peso minimo, e eh, lavora in tempo quadratico, però deve essere vera questa proprietà qua, considera la somma dei gradi di coppie di vertici non adiacenti. Quindi eh, io prendo due vertici non adiacenti, quindi non hanno un arco tra di loro, calcolo i gradi, quindi il numero di archi adiacenti nel primo, incidenti nel primo e nel secondo, se ogni coppia di vertici non adiacenti tra di loro ha la somma dei gradi che è almeno uguale al numero totale di vertici nel grafo, il grafo Hamiltoniano, cioè mi dice io ho due vertici, loro non sono collegati, ok? Però sia l'uno che l'altro vertice hanno talmente tanti archi che la somma dei due archi, degli archi dell'uno e degli archi dell'altro è maggiore del numero di vertici del grafo. È una sorta di condizione per dire non rimango bloccato in quel vertice lì. Per andare da questo a quell'altro sono sicuro di avere altre strade perché loro sono talmente tanto ben connessi che non rischierò di rimanere bloccato, adesso non è ovviamente, questa frase non è una dimostrazione, ma neanche lontanamente. Quindi nel caso in cui l'arco abbia numero sufficiente, e sono tanti però, eh, stiamo dicendo che i vertici non connessi hanno un numero di archi che è circa ciascuno dei quali deve essere la metà del vertice, quindi vuol dire che è una densità del 50% del grafo. Poi non basta calcolare la densità, bisogna verificare questa condizione in modo puntuale, però stiamo parlando di grafi parecchio densi. Mm? In questo caso però si applica, quindi adesso JGraphT ha implementato questo, però se andate a prendere diciamo così, le, le riviste di algoritmica eh, trovate tantissimi algoritmi che si applicano in casi particolari. Mm? E gli danno magari la soluzione esatta in un caso particolare. E poi questo qui. Se non so fare di meglio, mi, fanno già, mi dà già la soluzione, una soluzione ritorna un tour ottimale di costo minimo hamiltoniano. L'implementazione eh, richiede, richiede solamente che il grafo abbia almeno un vertice, quindi in realtà non mi dà nessuna condizione in più sul grafo e mi dice va bene, purché tu sia disposto a pagare una complessità di 2 elevato v per v al seconda. E qui, bah, è esponenziale. Ma già lo sapevamo questo, no? E in più deve avere anche una buona quantità di memoria da parte. Questo non è un algoritmo ricorsivo brutale, eh? ma è un algoritmo di programmazione dinamica. Forse avete fatto qualcosa di ricerca operativo sulla programmazione dinamica, forse no, non lo so. Eh, essenzialmente, paragonandolo a un algoritmo ricorsivo, una domanda programma di programmazione dinamica, man mano che scende, diciamo così, nella ricorsione o che esplora le alternative, si salva i risultati parziali, per evitare di ricalcolare o di rivisitare di nuovo le stesse cose che aveva già trovato prima. Quindi riesce a tagliare abbastanza eh, il numero di, di, di alternative che valuta perché si salva dei sotto, i risultati dei sottoproblemi che ha già incontrato. E quindi man mano che scendo vado a solamente ad esplorare zone che non ho ancora visto, se mi accorgo di entrare in una zona che ho già visto, avevo già visto, ho già pronta la soluzione e posso riusarla, o almeno in parte. E questo è ciò che fa scendere la complessità, scendere per modo di dire, da v fattoriale, cioè il numero di tutte le possibili permutazioni dei vertici, a 2 alla v, che è brutto ma un po' meno brutto dell'altro. Questo se ci serve, o oh, se V è piccolo, possiamo benissimo usare questo e ci dà il risultato esatto. Se V non è piccolo ma il grafo ha quella condizione di or, possiamo usare questo, altrimenti ci dobbiamo contentare di questi eh, algoritmi approssimati, che ovviamente hanno, no? eh, ad esempio quello dei tre mezzi, ha una serie di condizioni aggiuntive che non è detto che noi nel nostro caso abbiamo applicato. In questa libreria sono implementati questi cinque algoritmi, ce ne sono, come dicevo, decine di altri, e poi c'è sempre l'algoritmo ultimo che è quello che ci implementiamo noi, cioè la, la ricorsione semplice, sapendo però qual è il vincolo. Um, vabbè, no, questo qua è la, semplicemente la definizione, di, della, la definizione matematica di, del problema risolto da da questo forse se dovessi suggerire da dove partire io partirei da questo qua dall'approssimazione doppia perché soprattutto non mi richiede nulla ehm, in più sul grafo non mi richiede né che sia completo né assumi l'unico vincolo che mi dà è la Ehm, disuguaglianza triangolare che si è soddisfatta hm? però in molti problemi reali lo è già per la natura del problema ecco, questo magari spendiamo una parola in più su come funziona ce lo dice qua in una riga ritorna un ordinamento in profondità del minimum spanning tree allora, spanning tree è un altro problema algoritmiche sui grafi che noi non abbiamo, diciamo così, non siamo entrati, eh, lo spanning tree è l'albero di visita, okay? Quindi immaginate di fare una visita in profondità partendo da una radice e trovate l'albero che visita tutti i vertici, questo l'abbiamo già fatto. Non ci siamo chiesti, il minimum spanning tree è trovare l'albero di visita di peso minimo che visita tutti i vertici raggiungibili, come un albero di visita deve fare, ma che abbia peso minimo, quindi tra tutte le possibili visite in profondità, cioè quando faccio una visita in profondità devo scegliere se vado prima a destra o vado prima a sinistra, ehm, trovare quello minimo. Allora esistono gli algoritmi di tempo polinomiale che mi calcolano lo spanning tree di peso minimo. Però è un tree, non è un, un ciclo, è un albero, che quanto di più lontano da un ciclo possa esistere. Allora questo algoritmo ciò che fa è calcola il minimum spanning tree e da qui salta fuori via al quadrato e poi lo connette, tu prendi, va bene, io ho un albero, allora parto dal vertice, seguo un ramo dell'albero e arrivo fino in fondo e decido che questo fa parte del mio cammino. Quando sono arrivato in fondo mi ricollego a un altro vertice che fosse presente in precedenza nell'albero di visita non posso farlo sempre, devo essere sicuro che ci sia un arco che mi ricollega, eh, quindi devo scegliere il punto giusto in cui interrompermi e tornare indietro, però di fatto cosa faccio? Uso questo Spanning Tree che ha già una proprietà minimale per darmi dei segmenti di percorso un pochino minimizzati e poi cerco di collegarli tra di loro per fare un percorso unico. E quindi, finché scendo lungo i percorsi, va bene, perché sto facendo delle cose che sono già state minimizzate. Quando passo, salto da un percorso all'altro, faccio un salto al buio, a caso. Ok? Quindi potrei avere un percorso perfettamente ottimizzato, poi faccio un salto in cui spreco tantissimo, perché vado in un punto molto lontano, e poi lì mi muovo bene, poi faccio un altro salto lunghissimo, eccetera. Allora, quel fattore 2, no? è questo limite qua, è ciò che peso nel fare i salti, incontrollati essenzialmente, non minimizzati. E quindi, chiaramente, facendo questi salti, so di attraversare archi che molto probabilmente non fanno parte del percorso minimo, ma ho un limite superiore al numero e alla lunghezza di questi archi. Quindi questa è l'idea di come funziona. Ehm, dal punto di vista dell'interfaccia sono tutti equivalenti, nel senso che alla fine anche se internamente, come dicevamo, funzionano in modo diverso, hanno un metodo getTour che mi istituisce un graphPath a livello di libreria. Quindi gli passo il grafo e mi istituisce un cammino. GraphPath è una classe che, tra l'altro, se vogliamo, nei nostri, nei nostri algoritmi possiamo anche usarla, anziché restituire semplicemente o costruire semplicemente una lista di vertici, una lista di archi, come avevamo fatto, possiamo usare questa, questa eh, classe GraphPad che ha già essenzialmente ciò che ci serve e quindi è già possibile aggiungere o cancellare, ma soprattutto interrogare la lunghezza, ottenere i vertici, ottenere gli archi, mh? Sotto, già sotto forma di lista, eh, facilmente visitabile. Mh? Okay, um, io non, non, su questo non farei un esercizio, nel senso che ce lo ritroviamo poi più avanti quando facciamo esercizi sui temi d'esame, alcuni problemi sui grafi richiedono essenzialmente di trovare un ciclo, eh, quindi lo facciamo poi direttamente applicato a un problema che eh, è un pochino più, più complesso. Ricordiamoci solo che appunto, ehm, ecco, questa è una differenza rispetto agli scorsi anni, eh, mentre negli anni passati praticamente la libreria JGraphT offriva molto poco in termini di calcolo dei cicli, in questa versione che, diciamo, con cui stiamo lavorando adesso effettivamente ci sono tutte queste opzioni. Quindi prima di metterci effettivamente testa bassa e implementare un algoritmo ricorsivo vediamo se non possiamo usare già direttamente uno di questi anche se il risultato non è, non è quello ottimo. Hm? Ok, io oggi mi fermo qua. Eh, tra un poco verrà Alberto e faremo un altro esercizio eh, sulle simulazioni il prossimo laboratorio è ancora sui grafi da quello successivo ci saranno le simulazioni ecco, ne approfitto che non sono per una volta in ritardissimo per darvi, eh, due, per ricordarvi no, due cose relativamente al laboratorio la prima è che le ultime tre esercitazioni saranno metà tempo ok se vi ricordate, ah non, non ho scritto qua, scusate, ehm, perché non ho ancora inserito le date. Le ultime tre esercitazioni in laboratorio non faremo le sei ore, ma faremo solamente tre ore. In queste esercitazioni, sicuramente nelle ultime due, non sono sicuro di riuscire a farlo nella terza, vi proporremo degli esercizi simili all'esame. Quindi non li pubblichiamo prima, vi diamo eh, diciamo così, il testo come se fosse un testo d'esame, Abbiamo le tre ore, l'esame durerà due, quindi in qualche modo potete misurarvi no, su come siete pronti no, per affrontare il eh, prova d'esame. Sicuramente nelle ultime esercitazioni, che sono quelle simulazioni d'esame, diciamo, ma già anche da, da domani, quello che vi consiglio di fare è usare i computer del laboratorio perché almeno cominciate a vedere dove è, dove è Eclipse, dove è SimBuilder, qual è la password, come faccio a attivare il database, eccetera, eccetera. Okay? Molti di voi lavorano, va benissimo, col tempo portatile, però visto che l'esame è sui computer del laboratorio, nelle ultime, le ultime due settimane sarà obbligatorio, cioè non vi facciamo usare il portatile, ma cominciate già da subito, così vi abituate a caricarvi il progetto, eccetera, eccetera, su quei computer. E scopriamo anche se fosse qualche computer che è installato male, lo sistemiamo in tempo e non lo scopriamo il giorno dell'esame. Okay. Allora vi lascio un po' di pausa prima della loro successiva.